Ciao, sono Marco. Questa mattina ho avuto un'esperienza nuova, ho vissuto una nuova esperienza che mi ha fatto riflettere e voglio condividere con te questa mia riflessione. Negli ultimi tempi, King il mio fedele amico a quattro zampe con cui sono a passeggio anche adesso, era piuttosto ricalcitrante a seguirmi sul solito percorso che usiamo fare per farci le nostre belle passeggiate. E prendevo una strada abbastanza solita e lui si opponeva a questa decisione e l'ho preso come un atto di insubordinazione. E invece no, ho sbagliato. Quante volte capita nella vita che ti arrivano dei segnali da qualunque posto, da qualunque parte, quindi preferisco dire che è la vita che ti manda questi segnali, adesso che te li mandi il cane o che te li mandi un amico, una persona, una moglie, compagna, chiunque, diciamo che la vita ti manda dei segnali e non li vedi. Mi è capitato spesso di vederli e ora mi domando chissà quanti altri non ne ho visti, perché il mio fedele amico a quattro zampe mi ha portato su questo percorso che ha fatto molto volentieri e lo stiamo ancora facendo molto volentieri e mi ha dato la possibilità di eh, fare un cambiamento e quindi eh, eseguire, tra virgolette diciamo, eseguire qualcosa di nuovo nella mia vita ed è stato bello. Ora la mia domanda è quanti segnali, quanti altri segnali mi ha mandato la vita e non ho visto? perché molti li ho visti, ma chissà quanti altri non li ho visti, semplicemente perché ero distratto e totalmente focalizzato su altre cose e quando sei così focalizzato su altre cose, il che non è male perché se vuoi raggiungere degli obiettivi essere, devi essere molto focalizzato su delle cose, super focalizzato solo su quelle cose, eh. però allo stesso tempo devi anche tenere gli occhi aperti perché la vita ti manda dei segnali. E potrebbero essere segnali estremamente positivi ora se per esempio tu stai provando una noia un forte senso di noia nel eseguire tutto quello che tu fai quotidianamente nell'eseguire la tua routine quotidiana allora ti invito a percepire questa tua sensazione come un segnale che la vita ti manda perché probabilmente ti sta dicendo con questo segnale facendoti provare questo fastidio è ora che fai qualcosa, è ora che cambi, è ora che ti metti su un nuovo sentiero, è ora che ti rimetti in gioco. Anche la noia, anche la stanchezza di qualcosa è un segnale potentissimo. Ti invito ad osservare i tuoi segnali, ti invito a, a dargli retta, a prenderli in considerazione soprattutto. Questa volta è arrivato da King il segnale, la prossima volta starò più attento. Spero che questo video ti sia stato utile, se lo è stato fammelo sapere nello spazio dei commenti e se ti è piaciuto condividilo, ti saluto con un abbraccio, ciao!